Buongiorno a tutti e a tutte e grazie per essere collegati a una nuova puntata di Sham Air, l'appuntamento della Mutual Sham dedicato al mondo di chi si occupa di sicurezza e rischio in sanità. Io sono Tommaso Vesentini, mi occupo della redazione di Sanità 360 che è un po' la, la casa, lo spazio online dedicato ai risk manager e agli esperti di sicurezza delle cure eh, in Italia edito dalla Mutual Sham. Oggi, per entrare subito nel video, parliamo di un trasferimento un trasferimento di informazioni dalla gestione dei sinistri alla eh, gestione del rischio. È quello che si chiama gestione integrata del rischio, ovvero far trasferire l'informazione eh, dalla reattività alla proattività. È un momento particolarmente attuale per parlarne perché il risk management non solo sta vivendo una stagione di eh, sempre maggior risalto all'interno della gestione e dell'organizzazione eh, sanitaria ma stiamo vivendo un'attualità di emergenza nella quale sempre più eh, domande arrivano al Risk Management per chiedergli cosa fare fondamentalmente davanti all'emergenza del Covid e alla crescita eh, dei contagi. Soprattutto per questo vogliamo ringraziare il dottor Umberto Fiandra che è con noi, dirigente medico della struttura complessa Qualità Risk Management e Tecnicità di Panto della Città della Salute e della Scienza di Torino, che ha trovato un'ora di tempo per eh, raccontarci un'esperienza concreta di trasferimento di eh, informazioni e quindi di azioni di miglioramento nella gestione integrata del rischio. Eh, ringraziamo anche Anna Guerrieri, eh, che è una risk manager di SHAM in Italia e che moltissimi che ci state seguendo sicuramente eh, conoscete già. Eh, prima di eh, iniziare come nostra consuetudine, noi faremo una uh, breve... Ehm, approfondimento, una sorta di eh, visione di contesto nella quale eh, approfondiremo un po' quello che è lo storico fino adesso. Eh, lo faremo con il dottor Fiandra al quale eh, do subito la parola chiedendogli un po' qual è stato il percorso che ci ha portato dagli ultimi anni ad ora nel quale il risk management è diventato sempre meno reattivo, ovviamente non più reattivo, ma sempre più attivo e non più esterno, ma sempre più centrale nel processo di gestione delle informazioni e della programmazione sanitaria. Prego dottore. Grazie, buongiorno a tutti. È un, una domanda estremamente interessante. Se noi pensiamo quando nel 2003... La Commissione parlamentare ha iniziato a occuparsi di gestione del rischio in Italia ed è uscito poi nel 2004 il problema degli errori come primo, come primo documento ufficiale a livello nazionale e stiamo parlando di non tanti anni fa, perché è più o meno 16 anni fa, 16-17 anni fa. Ci trovavamo alla nascita della gestione del rischio, risk management c'era ancora il termine in inglese, e, ehm, ed era una situazione meramente reattiva, cioè noi avevamo dei problemi, avevamo degli eventi avversi, andavamo a cercarli e eh, quindi eh, andavamo ad analizzarli per capire che cosa era successo. Dopodiché dall'essere meramente reattivo, nel tempo, ci sono voluti molti anni, intanto i clinici hanno iniziato a... Capire e a confrontarsi anche in Italia sul fatto che ci potessero essere degli eventi avversi e che questi eventi avversi avessero dei fattori di rischio ad essi correlati che potevano essere corretti. Dopodiché avanza progressivamente progressivamente la conoscenza, vengono messe a disposizione dal ministero tutta una serie di strumenti, strumenti di analisi, anche manuali ministeriali su come ut utilizzare strumenti come l'audit, come l'analisi la, delle cause profonde o root cause analysis che si, fosse, che si voglia dire in inglese, per poi arrivare nel 2017 finalmente a una legge che poi è la Gelli, ci dà una, una piena dignità nella gestione del rischio e ne dà un'importanza fondamentale. Allora, tutti hanno diritto ad avere delle cure che devono essere sicure, dove devono essere fatte? Ovunque, in tutte le strutture sanitarie, pubblic sanitarie sociosanitarie pubbliche e private e chi deve concorrere alla, eh, alla gestione del rischio per ridurre gli eventi avversi in sanità? Tutti. Quindi e a questo punto dall'essere un fatto che viene dopo, una reazione, la gestione del rischio di, viene a essere una parte costituente del management di un'azienda sanitaria, nel senso che si passa dal dire quando qualcosa va storto andiamo a vedere che cosa è successo e facciamo un'azione correttiva, quindi reattivo, a una fase proattiva, andiamo a progettare, prima di mettere su un nuovo percorso, vediamo che cosa può andare male, a una fase predittiva. Io, il, la gestione del rischio entra talmente tanto all'interno della gestione dei processi aziendali che io devo costruire un sistema che deve essere safe, safe per default e per design. Cioè è parte costitutiva del management dell'azienda. In questo senso abbiamo l'enorme evoluzione della gestione del rischio. Oggi il pensare di progettare un processo sanitario che non sia di default safe è impensabile. Ma è la stessa cosa che vi è accaduto prima che è accaduto con la 626 e poi con l'81, che è un'altra faccia della medaglia della sicurezza, la sicurezza del lavoratore. Oggi nessuno potrebbe pensare di, eh, di costruire un processo industriale che non sia di, di default sicuro per i lavoratori, perché sarebbe un criminale. Criminale. Quindi anche nella gestione del rischio, delle, quindi della sicurezza delle cure, noi. Nella visione moderna abbiamo una visione sistemica e manageriale della gestione del rischio che entra in tutti i processi sanitari che all'interno delle strutture sanitarie e sociosanitarie devono essere di default sicuri. Questa è l'evoluzione che c'è stata. Ecco, mi, mi inserisco in questo per subito, coinvolgere subito Anna nella discussione, perché lei, diciamo, eh, dottore, ci ha raccontato... Uh, un'evoluzione storica che nasce da, uh, sia dal basso che dall'alto, in qualche modo confluisce quando lei dice chi deve occuparsi di uh, sicurezza sono tutti, perché tutti i processi devono essere concepiti come sicuri ormai, non soltanto o nel, nel caso dei vecchi processi aggiornati o uh, completamente ingegnerizzati fin dall'inizio. Um, Anna Guerrieri, abbiamo degli strumenti che ci permettono di fare questo? Intanto anche da parte mia, buongiorno a tutti e grazie di esserci e di ascoltarci. Eh, sicuramente sì, eh, prendendo proprio ho preso qualche, qualche parola di riferimento da quanto introdotto mh, da, dal dottor Fiandra, eh, perché sono parole cardine, parole di riferimento su cui sempre fare attenzione, contenitori di significati importanti. Eh, si è parlato di tutti, sicuramente sì, la gestione del rischio clinico, del rischio in genere, anzi definati al plurale dei rischi, e eh, responsabilità, e anche questa è una parola che sopporgo, di tutti. Ed è una cultura diffusa che dobbiamo sostenere, implementare, far crescere sempre di più nei contesti sociosanitari, a tutto raggio. E in questo è protagonista la sua matrice proprio mutualistica, la porta e questa, uh, questa presenza, questo affiancamento per un contributo fattivo, concreto sul campo. Altre parole molto importanti e proprio provenienti a quello che vi eh, esporrò di, di seguito che ho in mente di, di, di condividere con voi sono misurare <coughs> e tracciare. È impensabile realizzare una governance sistemica che ponga la qualità al centro con tutta una serie di elementi costituenti che ne fanno proprio, eh, come dire, che, che la formano, senza imparare in maniera adeguata e costante sistemica a misurare e tracciare qualunque il fenomeno. E un altro termine particolarmente che interessa, citato, che è oggetto di questa conversazione eh, odierna, di oggi, è l'integrazione. Un'efficace gestione dei rischi deve prevedere l'integrazione, la compenetrazione di diversi modi di valutare, misurare e cercare di rilevare questi rischi soltanto una modalità tipo l'iniziale momento che il dottor Chiangra ha descritto la fase reattiva piuttosto che solo fase proattiva non porta non ci conduce in quell'integrazione efficace che permette l'esplosione dei significati che permette di valorizzare veramente tutto quanto raccolto e di inserirlo fattivamente in forma ottimizzante, quello che è il nostro modo di lavorare, il nostro sistema di lavorare. Come vedete nella slide, mi piace particolarmente perché ci sono le rotelle che si incastrano, è esattamente questo, siamo parti di un sistema complesso, Dobbiamo diventare sempre più responsabili di questo nostro agire, di questo nostro, di questo nostro essere dentro un meccanismo più grande di noi, ma che senza il nostro apporto non funziona, non dà i suoi frutti. Strumenti concreti, ma certo che ce ne sono, ce ne sono tanti di letteratura ormai consolidati, ma anche qualcosa di innovativo, perlomeno di specifico, eh? adatto ad essere eh, calato sul terreno di lavoro, quindi messo a terra realmente, che coinvolga quanti più operatori possibile in gruppi di lavoro strutturati, multidisciplinari e ehm, è proprio ecco, nella, la, la tematica di avere dei tempi compatibili con tutta la nostra organizzazione. Quindi mod modi, strumenti semplici, concreti e, virgolettato, veloci non nel senso di approssimativi, ma proprio perché per come sono costruiti, impiegano un tempo ragionevole che ci permette di reiterare e di replicare il modello d'analisi, ci sono e Sham ne porta avanti eh, uno in particolare per quanto riguarda l'analisi proattiva che si chiama Castorisk. È una metodologia di analisi a priori di processi che può essere applicata sia in, in virgolettato in forma analitica, quindi costruiamo il processo, lo progettiamo, lo eh, spacchettiamo nelle sue componenti, lo analizziamo specificatamente, oppure è una forma che applicata sul campo dà veramente ottimi risultati in tutte le variabili che vi ho individuato. Utilizzando dei processi standard. Ecco un'altra parola da valorizzare nella sua forma più positiva. Lo standard a volte ci spaventa perché uh, pone l'idea che non riusciamo a cogliere tutte le nuanze, tutte le sfaccettature di una complessità. Ed è vero, questo è un aspetto sicuramente da considerare. Ma valutiamo le positività che questo ci comporta. Shan ha costruito nel tempo, con l'esperienza consolidata sul campo, soprattutto lavorando insieme ai professionisti e alle strutture sanitarie, alcuni processi standard, virgolettati, processi eh, essenziali nell'erogazione delle prestazioni. Faccio riferimento, per esempio, al percorso della persona assistita in emergenza, al percorso della persona assistita in area materno-infantile, al percorso eh, del farmaco all'interno della struttura, al percorso, corretto percorso, della documentazione sanitaria. Ecco, nelle slide che scorrono, grazie a Tommaso, potete vedere proprio quelle che sono i, le principali fasi individuate. Sono macro-macro momenti che però ritengo siano momenti condivisi ormai, quindi passaggi essenziali. Relativamente a questi passaggi essenziali sono stati individuati una serie di rischi principali o perlomeno quelli che l'esperienza consolidata sul campo ha fatto rilevare in particolare di un processo, che è quello materno-infantile, che è stato strutturato in dieci sottoprocessi essenziali. Se lo fai vedere, benissimo, grazie Tommaso, è esattamente questo. E complessivamente su questo processo sono stati individuati 72 rischi. Non sono pochi, non sono sicuramente esaustivi, ma sono un inizio per condividere processi essenziali e eh, codifiche di rischi. Quindi imparare ad avere condivisione di criticità individuate, descritte, su cui possiamo fare dei ragionamenti insieme, non soltanto oggi in questo momento d'analisi ma anche domani tra sei mesi quando replicherò le mie valutazioni per apprezzare quello iato di differenza di miglioramento piuttosto che non che nel tempo può essere intervenuto ecco Anna qui mi ricordo subito l'occasione perché secondo me è, è proprio questa prospettiva di continuità che ci può accompagnare nel capire effettivamente nel concreto come funziona questo strumento, come può essere applicato a un territorio intero, una regione, un, una, diciamo, un processo verticale con tutte le unità operative coinvolte, partendo appunto dai singoli processi analizzati, coinvolgendo il personale, coinvolgendo il risk manager, tutto c'è, una, una storia fondamentalmente che poi è uh, una delle best, best practice che, pre che presentiamo oggi e che è avvenuta proprio nella regione Piemonte. Eh, vuoi, se vuoi raccontarci la storia, potrebbe l'introduzione eh, pratica a, a quello che è effettivamente il, il preludio della condivisione tra eh, i rischi, diciamo la gestione del rischio. Invece la gestione proattiva del rischio. Sì, esattamente. Mi, ci piaceva proprio l'opportunità di utilizzare questo tempo per portare casi concreti, quindi esperienze vissute, fatte sul campo, con la collaborazione veramente di tanti professionisti e di tanti operatori. Vi porto insieme a Umberto Fiandra, che è protagonista insieme a me di una parte del percorso fatto, l'esperienza della mappatura del percorso della persona assistita in area materno-infantile in Regione Piemonte. Anche qui approfitto per ringraziare tutta Regione Piemonte, dagli apicali a tutti gli operatori che hanno partecipato a questo progetto. L'applicazione del metodo, quello che vi ho descritto sommariamente, denominato Cattorischi su tutto il territorio piemontese, su tutte le unità operative eh, di ginecologia ostetricia, comprese il percorso nascita sul territorio. Hanno partecipato a questa attività, a questo lavoro, 25 unità operative sono stati, hanno lavorato con noi 300 professionisti sanitari, compreso il dottor Fiandra e i colleghi del dottor Fiandra. E questa è stata già nella nostra progettualità un primo momento di analisi, che poi verrà affiancato con la fase 2, che specificheremo nel, nel proseguo della, della conversazione. Ma focalizzandoci sui risultati che abbiamo ottenuto. È stato un lavoro intenso, un anno e più di attività sul campo, che ha permesso appunto di mattare con lo strumento, con relativamente a quel processo standard utilizzato e i 72 rischi che sono stati oggetto di analisi, ha permesso di scattare, esattimo, grazie a Tommaso, queste fotografie, delle Ve faccio vedere veramente macro, macro e molto, molto in sintesi. Potete notare l'andamento, la distribuzione dei rischi d'ordi netti per i diversi sottoprocessi analizzati. Vedete le aree a maggior rischio che si sono palesate, cioè la parte territoriale e anche la parte post Facciamo riferimento a un percorso a nascita, e quindi tutta la parte gestione della gravidanza sul territorio e le dimissioni post-nascita, quindi problemi anche di depressione per la madre, presa in carico e quant'altro. Quindi vedete come la misura ci permette drasticamente di avere dei riferimenti confrontabili nel tempo con altri momenti come determinati passaggi sono condivisi e anche le divergenze e le differenze che ci sono. Da tutta questa analisi, se vuoi passare alla diapositiva successiva con direi che quella... Eh, no, forse prima, vabbè, ve la racconto, forse non c'è, sono state resunte... Ehm, eh, 100 circa, 180 azioni di miglioramento. Ogni azione di miglioramento, anche la più piccola, prevede un progetto specifico di realizzazione con una persona responsabile, un tempo medio di realizzazione, step di monitoraggio dell'azione stessa per facilitare la comprensione, diciamo eh, una fotografia macro anche di tutte quelle correzioni che sono in corso d'opera, sono state individuate 47 tipologie di azione e 13 macro aree di intervento, vuol dire lavorare insieme per ehm, obiettivi individuati che hanno codifiche specifiche e che possono essere misurati nel tempo per apprezzare i cambiamenti. Questo è veramente un buon esempio di come un metodo di lavoro sul campo, semplice, contratto in tempi ragionevoli, ma condiviso da una comunità, da una collettività, può dare veramente grossissimi vantaggi vantaggi oggi per comprendere un fenomeno, vantaggi per soprattutto sottolineo, modificarlo nel tempo per capire cosa stiamo facendo. E quindi questa è una fase principale lavorativa che abbiamo scopo. Questo è esattamente diciamo, il, il, diciamo, il punto, l'esperienza le, sul campo che eh, sarebbe importante anche eh, raccontare dal punto di vista dell'azienda sanitaria nel senso lei dottor Feandra ha partecipato a questo processo qual è stata la sua esperienza? Già solo partecipare al progetto è utile io professionalmente eh, ho condotto due vite perché nasco come un clinico puro sono un medico geriatra e a un certo punto della mia vita professionale ho preso una seconda specialità in igiene e medicina preventiva e ho iniziato a lavorare ormai 15 anni fa in direzione medica. Ehm, noi colleghi, eh, noi non siamo ingegneri e durante tutto il nostro percorso di formazione Abbiamo una formazione che è molto individualista che ha sicuramente dei vantaggi perché ti mette in grado di fare il medico da solo perché fondamentalmente il percorso di laurea forma dei professionisti che sono in grado di svolgere la eh, professione medica. Ora, una cosa è fare il medico di medicina generale all'interno di un proprio studio, una cosa è essere integrato all'interno di un'azienda sanitaria in cui vengono svolti dei, eh, dei percorsi molto ma molto complessi attraverso processi. Dopodiché, noi sicuramente nessuna azienda sanitaria italiana eh, è governata con un sistema di TQM, cioè il total quality management lo vedo di difficile applicazione in una e una gestione per processi non è la norma anzi noi siamo, abbiamo una struttura che è basata per funzioni esattamente quello che qualsiasi ingegnere ti dice che non funziona quindi già e molto spesso noi siamo costretti in base alle funzioni che abbiamo eh, a fare un processo in una maniera o in un'altra non, è difficile parlare di Kaizen eh, all'interno di un'azienda di un sanitaria, dicono ma che cos'è un manga? No. Il pensare di avere ad esempio lo stabilimento, l'ospedale 22, l'ospedale 24, tipo lo stabilimento 22, lo stabilimento 24 dell'azienda e trasferire un professionista dall'uno all'altro, lo metti nella postazione, sono esattamente uguali e puoi iniziare a lavorare, in un'azienda sanitaria è poco proponibile. Per cui già soltanto per motivi di sicurezza, con un alto valore etico e quindi interessi professionisti perché vanno a vedere un po' quello che non funziona iniziare a studiare dei percorsi per processi e non per funzioni è un fatto utilissimo perché nell'esperienza che abbiamo fatto noi abbiamo un metodo di analisi proattiva che abbiamo forzato su dei processi che sono sicuramente diversi perché le aziende sanitarie sono tutte diverse l'una dall'altra, però ha costretto tutti i professionisti che su quel processo insistono a vedere di una traccia su cui loro si devono poi comunque uniformare, quindi una reazione sicuramente l'ha avuto, una maggiore omogenizzazione, quantomeno nella rilevazione di quelli che possono essere i potenziali di disservizi sul processo c'è stata. Tenendo conto che, visto che ci piace vincere facile, abbiamo preso un processo che è tanto già in qualche maniera guidato, perché è guidato dall'agenda della gravidanza, da cui sfuggono poi tutte le pazienti che si fanno seguire privatamente dal loro ginecologo, che però comunque molto spesso lavora anche in un ospedale, quindi l'agenda della gravidanza lo conosce. Però sicuramente già solo il partecipare e quindi far ragionare per processi io ti do uno strumento che ti fa un'analisi a priori eh, cos'è allora noi abbiamo un processo lo spacchettiamo pezzo per pezzo andiamo a vedere quali possono essere i guasti che effetto ti danno e anche il livello di criticità questa roba si chiama fneca semi quantitativa però alla fine della fiera è un passo avanti enorme perché ricordo No. Siamo all'interno di un'azienda dove quando chiedo a un ingegnere quel determinato pezzo che sinistrosità ha e mi dice ma l'MTBF di quel motore è 580 ore, però se spendiamo 50 euro in più lo portiamo a 720 perché prendiamo il motore migliore, da noi non è così, In mint di between failure ti fanno eh, cos è cos'è, giustamente abbiamo uomini non abbiamo macchine. Eh, per però, ci riporta, mi, mi scusi se interrompo, però mi viene spontaneo, ci riporta a, diciamo, a un a livello che è quello dei dati, delle informazioni, nel senso perché di fatto non è che sia diverso in maniera del tutto, proprio concettualmente, la ricerca di un'informazione precisa, è che l'informazione precisa è molto più complessa nel vostro campo che in un motore sostanzialmente. Sì. sì, anche perché noi continuiamo a muoverci. Su quando parliamo con il dato, col, col medico che lo misura, quindi già quello avanzato, fa una valutazione di qualità di prodotto, è una VRQ, ben che vada, non di processo. La mia eh, statistica su questo tipo di intervento è così, io ho un tasso di complicanze di questo tipo 1,3%, sì, bellissimo, però comunque è un'analisi sul prodotto e bene o male io ho, una, poi ho un intervento di tipo reattivo cercando di ridurre il numero di difetti, ma se io faccio un'analisi sul processo, io non vado a intervenire sugli errori accaduti, io vado a prevenire gli errori a livello di processo prima che accadano. Eh, però c'è una relazione… Sicuramente un passo avanti enorme… Esatto, perché era la il secondo idea infatti che volevo proporre, cioè volevo due passi avanti il secondo è anche fare un confronto, cioè la vostra è stata sì un'esperienza un a priori, ma o per meglio dire una mappatura a priori, ma ha attinto a quello che è lo storico. Sì, se mi mettiamo le diapositive Sì, qua, l'avevo la storia. Perfetto. Un po' più indietro. Alla 15. Ecco, il ragionamento è stato poi proprio questo questo è stato un, un colpo di fortuna a, vo, a, a volte a volte capitano a volte capitano anche i colpi di fortuna nel senso che una possibilità di collaborare con la facoltà di economia tra l'altro con un bel team di di ricerca con un professore del Dipartimento di Management, un dottorando di ricerca che è un ingegnere gestionale, quindi all'inizio non ci capivamo per niente, però è estremamente utile il supporto dell'ingegnere gestionale che poi ti permette di capire anche meglio le cose che fai, una bravissima tesista della specialistica, una intelligente compagnia assicurativa che ha permesso anche con un piccolo contributo di, eh, di, di dare anche quel minimo di retribuzione alla studentessa per poter eh, portare avanti lo studio. Qual era l'idea? Ok, noi abbiamo fatto una bellissima analisi a priori, okay? ma sta analisi a priori che abbiamo fatto ci azzecca o non ci azzecca? Fine, e quando tu ti fai, ti costruisci un modello, un prototipo, per un'analisi di processo, devi poi capire se tutto questo in qualche maniera funziona o meno. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso gli eventi avversi di cinque, dei cinque anni precedenti, 2014-2018, e quindi andato, siamo andati a vedere come matchava l'analisi a priori fatta da noi rispetto a quello che era realmente accaduto eh, negli anni precedenti dopodiché qua bisogna notare che sicuramente un bias c'è allora quando tu fai un'analisi di processo per andare a cercare dei fault non è detto necessariamente che il danno determinato dal fault si renda manifesto si rimanda manifesto esattamente per ciò che è stato e dia poi luogo a un contenzioso, perché noi andiamo, siamo andati a cercare quelli che erano eventi avversi e contenziosi degli anni precedenti. Non è detto che emergano tutti e non è detto che poi tutto quello che emerge sia poi conseguente a un fault del processo, ma potrebbe essere dovuta per motivi pretestuosi a tutt'altro. Però fatta la tara che comunque ci deve essere, in realtà il, eh, è stato estremamente interessante andare a fare il confronto. Quindi abbiamo cercato l'interesse era quello di capire le relazioni tra gli esiti dell'analisi a priori effettuata sul, su, sul, sul percorso nascita e gli eventi avversi accaduti nei cinque anni precedenti ovviamente con lo scopo di migliorare eh, il percorso di analisi a priori dei rischi per vedere se vedendo quello accaduto, si poteva in qualche maniera andare a migliorare e a raffinare il nostro eh, strumento, il nostro carto Risk, quindi il nostro metodo di, di ricerca. È stato un lavorone, abbiamo raccolto tutti i dati come diceva la dottoressa Guerrieri senza utilizzare una, uno strumento raffinatissimo. Abbiamo un, però molto potente in realtà, perché uh, con un Excel appositamente formattato uh, siamo riusciti a eh, individuare eh, i diversi eh, i diversi eventi che poi abbiamo graficato e tabulato per comprenderli meglio allora il percorso standard abbiamo come ha detto prima la dottoressa Guerrieri è, è suddiviso in 10 sottoprocessi con 72 rischi individuati allora lo studio sui sinistri accaduti nel 2014-2018 ha eh, rilevato l'assenza di eventi avversi nei seguenti sottoprocessi P0 P2C e P2D una cosa che il P2C era valutato come il momento più critico del percorso, anche perché secondo me motivamente è anche quello più temuto, cioè la, far, la fase espulsiva del parto. In complesso i rischi standard riscontrati nello storico dei sinistri erano di circa quasi il 10%, quindi nella bassa percentuale di rischi standard riscontrati. Dobbiamo dire una cosa che in realtà il percorso che abbiamo in ostetricia è un, in generale è un percorso che è caratterizzato da eventi avversi che sono relativamente poco numerosi, però quando capitano di solito sono catastrofici, quindi sono potenzialmente molto ma molto gravi, in realtà il numero di eventi avversi non è così alto devo dire che ad esempio il percorso la mortal di mortalità materna in Italia è stato negli ultimi anni sottoposto a una revisione richiesta dall'OMS perché i dati che noi eh, avevamo erano i più bassi al mondo ed erano talmente bassi che l'OMS ha detto non sono credibili. Per cui in realtà andando a rivedere sistematicamente tutte le morti materne avvenute nel periodo della gravidanza e del puerperio si è visto che alcune parti alcune di queste morti andavano perse per cui i dati pur rimanendo ottimi sono diventati un po' più elevati andiamo ancora avanti allora, allora eh, il percorso standard utilizzato per l'analisi eh, del processo ha posto un maggiore accento sulle attività organizzative comunicazione dell'equipe del lavoro, però eh, e potrà essere implementato con nuovi rischi rilevati a maggior valenza clinico-assistenziale. Allora, i rischi netti di azioni di miglioramento che l'analisi a priori ha percorso 2018 ha evidenziato che non sono presenti nei sinistri che hanno avuto nel periodo 2014-2018. Ad esempio, l'R50 a rischio di emorragia postpartum, ritenuto ad alto rischio in tutti i settori perché si presume che ci sia la consapevolezza negli operatori del livello di rischio pertanto allerta e formazione continua e questo è quello che abbiamo visto prima eh, i rischi più temuti quelli che possono dare le conseguenze più gravi sono quelli su cui gli operatori eh, sono più attenti perché è quello che temono di più mentre o oh, era sottovalutato eh, a priori sottoprocesso più uno gravidanza esami che si rivela nell'analisi sinistra effettuati quello maggior rischio su cui implementare il controllo ed azione di miglioramento condiviso allora su questo è un campo secondo me estremamente estremamente vario perché è uno di, di quella parte forse del processo che è anche più difficile da controllare perché e al di fuori normalmente di, di quello che è la struttura ospedaliera, tutta la parte di esami che vengono fatti nel corso della gravidanza e che è più soggetto alla variabilità data dal, da come è seguita, dalle condizioni socio-economiche di quella paziente. È vero che noi abbiamo un percorso gravidanza che comunque ci dà tutta una serie di sicurezze anche per situazioni difficili, non è necessariamente vero che sempre però c'è una compliance completa rispetto. Uh, uh, rispetto uh, a, a, per, a questa Ma fase del percorso di, di, di interromperla proprio per provare a, a fare una sintesi perché eh, le chiedo conferma insomma, quello che eh, traspare è che uno dei grandi valori quindi, del confrontare eh, i, i dati sinistri precedenti con un'analisi a priori è quello di portare un elemento di realtà nell'analisi a priori quindi riducendo quelli che possono essere dei bias nati dalla, dalla paura, dalla, dalla grandezza del, del, del possibile evento avverso e magari mettendo in risalto invece altri pericoli che sono più piccoli, meno spaventosi, ma più concreti e più frequenti. Quindi in qualche modo la raffina in questo senso? Sì, Sì, anche perché poi eh, un altro... Mh, allora, questo è il classico percorso eh, cioè il classico processo transmurario quindi è un processo che eh, inizia su territorio e può finire, spesso finisce all'interno di un ospedale Allora, questo tipo di processo ha tra le altre cose un comportamento diverso a seconda di dove viene perché se noi abbiamo per esempio un, un territorio e un ospedale che fanno parte della stessa azienda sanitaria, c'è sicuramente un miglior raccordo tra la fase extra ospedaliera e la fase ospedaliera del, eh, eh, del, de, del processo, però eh, le gravidanze più a rischio quelle più difficili spesso terminano all'interno di ospedali hub, ma gli ospedali hub molto spesso sono delle aziende sanitarie ospedaliere o delle aziende ospedaliere universitarie, così è Piemonte che non hanno territorio e per esempio lì una grossa criticità nel processo è il passaggio di informazione e il feedback tra l'azienda territoriale e l'azienda ospedaliera e, quel, e quindi il fatto di aver lavorato sull'intero processo ha imposto anche agli operatori sanitari di entrambi i, i entrambi attori di migliorare il loro processo comunicativo perché se no c'è una vera e propria interruzione in cui la, in cui la comunicazione è data solo dalla eh, parte cartacea o dalla paziente che racconta la sua storia. Certo l'adozione che ancora non c'è di un buon fascicolo sanitario elettronico ti dovrebbe permettere di ridurre questo tipo di rischio comunicativo, però quello che dice lei è giustissimo perché L'operatore sanitario che si trova all'interno di una grande struttura ospedaliera è molto concentrata sui rischi che deve affrontare lui o lei in quel, in, nella sua fase del processo e magari non tiene conto di tutta quella parte antecedente che però è molto ma molto importante, su cui magari non può intervenire, però se noi riscontriamo che l'evento avverso che si verifica adesso ha avuto ah, un'origine in una carenza prima, è fondamentale passare il feedback all'altro attore che possa mettere in atto l'azione correttiva e poi noi misurare gli effetti delle modifiche introdotte, Quindi questo Quindi anche a livello comunicativo è fondamentale. Questo mettere assieme i pezzi, sia presente e passato, sia a livello, diciamo, hub, a livello territoriale ha creato delle dinamiche, delle azioni, ha creato una continuità. Sì. Le, le rotelline che della seconda diapositiva che tanto piacciono alla dottoressa Guerrieri, però sono fondamentali, cioè se noi non abbiamo una visione sistemica di processo della gestione del rischio, serve relativamente a poco, cioè per l'amor di Dio serve eh, però non basta. Il risk manager che eh, lavora eh, all'interno del comitato gestione sinistri, come si chiama da noi, o CWS, come si chiama in altre regioni, comitato valutazione sinistri, che decide di fare un'analisi delle cause profonde su quel determinato evento avverso e oltretutto si avvale in questo del, di quello che è già stato fatto non dal suo medico legale aziendale, ma se tro ci troviamo di fronte a un contenzioso abbiamo il parere del nostro medico legale e dei nostri specialisti, il parere degli attori, il parere del consulente tecnico del giudice, quindi quel, quell'evento avverso viene sviscerato in maniera molto ma molto importante ed è una miniera incredibile di eh, informazioni che messe a sistema mi permettono seriamente di andare a rafforzare il, i miei processi, tenendo conto di una cosa che è piuttosto difficile che possa venire una grossa azienda a proporre a un risk manager un grant per fare uno studio, cioè non verrà mai, detto e quindi dobbiamo sempre fare quello che i nostri dati dobbiamo elaborare con i fichi secchi però in realtà noi un finanziamento ce l'abbiamo, visto che i soldi per difenderci li dobbiamo spendere perché abbiamo comunque tutta la parte di contenzioso e lì facciamo un'enorme quantità di analisi, non usiamoli solo per difenderci ma mettiamoli a sistema, utilizziamo questi dati visto che analizziamo eventi avversi, capiamo in quei casi in cui c'è un difetto di, eh, da parte dei processi aziendali, abbiamo notato che quella cosa non ha funzionato, allora non limitiamoci a dire, quello non ha funzionato, paghiamo e cerchiamo di andare in transazione, in conciliazione il prima possibile di non arrivare a sentenza, ok, questo lo facciamo per tutelare il, il patrimonio aziendale, però poi anche prendiamo le informazioni ce le portiamo a casa, e cui sogniamo sul processo e vediamo di migliorarlo. Ecco. e l'analisi c'è la, la, a questo punto, dal punto di vista del risk manager, quell'analisi non mi è costata niente. Perché deriva cade sul, sul, sulla parte di gestione del sinistro. Tanto esatto. le avrei spesi comunque eh, esatto, ma proprio per questo, dottore. Ricordando una piccola inciso a tutti coloro che stanno ascoltando, che chiunque voglia fare delle domande. Eh, può scriverlo nella sezione lato e poi le rivolgeremo ai nostri relatori negli ultimi dieci minuti. Um, io eh, farei diciamo, il, il passo finale sostanzialmente con il dottor Fiandro, dicendo: D'accordo, quindi, visto che facciamo già queste analisi, visto che basterebbe metterle in qualche modo a sistema, perché di, per dire, nel senso applichiamole anche in previsione di ridurre. Esarcimenti sostanzialmente, eh, e, e cioè ridurre gli eventi avversi, cosa c'è bisogno perché venga messo a sistema? Ci sono competenze, tecnologia, ci sono soldi. Cosa serve allora? Intanto, se andiamo a vedere, un sistema c'è perché SIMES, eh, il sistema eh, per il monitoraggio degli errori in sanità, quello che viene utilizzato per inserire gli eventi sentinella per gli eventi sentinella funziona bene nel senso che negli anni dal 2009 in poi da quando Simes è a sistema di uh, eventi sentinella tutte le regioni ne hanno caricati molti ed è servito perché poi con il, uh, il database che tu hai gli eventi sentinella, hai anche tutti quei casi reali che ti servono per costruire poi le raccomandazioni per prevenire il verificarsi di quel tipo di evento sentinella. Però Siemens non serve soltanto a quello. La seconda parte di Siemens serve per, eh, diciamo, creare un big data di tutti i contenziosi, quindi di tutti che eh, si, si verificano all'interno delle aziende sanitarie. Allora, al di là del fatto che ci sono anche degli obblighi di legge dati dalla Geli di pubblicare questi dati, ma se raccolti in maniera sistematica e eh, strutturata, questi dati sono estremamente utili, intanto perché sono molto più degli eventi sentinella, perché sono decine e decine di migliaia di eventi. Il problema è costruirli e caricarli bene nel senso che da quel punto di vista lì in molti casi c'è diciamo una sottoutilizzazione no, spesso non è stata fatta una formazione ad hoc chi carica questi dati molto spesso ha una formazione più di tipo eh, legale amministrativo che sanitario per cui diventa anche difficile capire come incasellare quel determinato tipo di dato però se noi riuscissimo a permettetemi il volo pindarico, a trascrivere un fatto di contenzioso in una specie di sdo del contenzioso, alla fine avremmo un potente strumento di, eh, elabora, di costruzione e di elaborazione dati che ci permetterebbe di mettere a sistema questa enorme esperienza questo è una cosa e, e questo andrà fatto questo è inevitabile eh, che, che panoramica vedi con, diciamo, con questa trasformazione che, che scenario si può costruire secondo te, anche nel rapporto, tra, nel rapporto vasto diciamo, tra eh, ris assicuratore, risk manager esterno e eh, risk manager interno, azienda sanitaria Um, penso che sia un'implicazione necessaria, fattibile, eh, realizzabile e eh, estremamente utile. E poi ecco, proprio l'esperienza contratta sul campo che vi stiamo raccontando la prova diretta. Tutto questo si può fare mantenendo gli interessi specifici di ogni attore che partecipa, ma focalizzandosi su quello che è il percorso comune che interessa tutti, cioè la riduzione dei rischi, la conoscenza di questi e una cultura diffusa che migliori veramente la consapevolezza e implementi fortifichi la variazione dei comportamenti dei professionisti. E questo può essere fatto. Queste sinergie possono essere create, ciò che stiamo narrando oggi come esperienza diretta grazie anche al dottor Chiandra che ha partecipato è proprio l'identificazione. Questo si può fare. Torno su punti essenziali di riassunto, se, se, se mi permetti, di percorso che, che è stato fatto. Sicuramente il dottor Chiandra ha accennato la qualità del dato, un punto fondamentale se non impariamo ad avere rispetto del dato, a capire cosa bisogna inserire nei campi dedicati, né, anche nel nostro semplicissimo Excel, non avremo gli di che ci vogliamo, che ci auguriamo. Se carico spazzatura, troverò spazzatura alla fine, che non mi farà vedere niente, anzi sarà fuorviante. Quindi un aspetto fondamentale è veramente è la qualità del mio dato. Ciò che abbiamo fatto, l'esperienza di integrare una uh, modalità proattiva di analisi con le modalità reattive di analisi, ci ha veramente esemplificato il punto che lavorando su un dataset costruito bene, che a fianco alla definizione classica del sinistro con i dati aggiuntivi e eh, gli accantonamenti piuttosto che fa riferimento anche a quello che già si dispone, no? a quello che già il SIMES ci chiede, ha integrato ancora con una profilazione del sinistro, nella storia che è accaduta, dell'evento avverso accaduto, con la sua eh, individuazione, collocazione in un processo, in un sottoprocesso identificato permette veramente di trarre il massimo da questi avvenimenti e trasferirli poi nel nostro modo di lavorare anche proattivo. Se io ho questa data base, questo data base, che riesce a mettere insieme l'evento avverso accaduto, tenete conto che ciò che abbiamo fatto è molto relativo, eh? ne ha accennato il dottor Fiandra prima, ma lo supposito per, per chi ci sta ascoltando. Proprio perché eh, progetto pilota abbiamo preso in considerazione i sinistri, virgolettato, richiesta risarcitoria pervenuta. Da questo punto, da questo primo eh, specchio d'analisi, si può allargare e possiamo pensare di costruire il nostro database di riferimento con fonti dati anche di eventi avversi accaduti in genere di sentinella, quindi con delle implementazioni, tenete conto quanto si va ad implementare, quanto cresce, quanta questa mia raccolta diventa esplosiva nelle sue potenzialità. L'idea però che deve accompagnarci è che è, è necessaria una profilazione degli eventi accaduti, di ciò che prendo come base della mia analisi reattiva, che deve essere migliorata. Migliorata nella qualità del dato espansa, esplosa in quello che è il processo a cui l'evento fa riferimento ecco dove ci aiuta moltissimo il costruire insieme processi standard di riferimento con sottoprocessi individuati codificati rischi specifici individuati codificati l'esperienza ci ha insegnato che da quanto era pensato nel nostro processo standard sull'area materno-infantile, eh, sono stati come dire, eh, importati, inseriti tutta una serie di nuovi rischi che di là non erano contemplati e che invece la realtà, il concreto, l'analisi del fatto accaduto ci ha tirato fuori. L'analisi proattiva era più orientata a modalità organizzative, l'analisi dei sinistri ci ha fatto vedere che ci sono tanti eventi proprio clinico-assistenziali, quindi l'interfaccia può essere fatta implementando il mio percorso. Quindi, succo, veramente la chiave, l'integrazione, l'integrazione di modi di guardare le cose, facente e costruire una cerniera tra questi mondi. La cerniera che costruiamo deve essere attenta, deve prevedere codifiche, deve prevedere misure, scale valoriali, convenute tra tutte le persone, attori del mio processo di analisi. Questo permette ovviamente la condivisione di una cultura, che deve diffondersi e che può accrodare poi alla variazione del comportamento dell'operatore che coinvolto in tutto questo coinvolto nelle attività di analisi in gruppi di lavoro specifici comprende quanto la sua azione individuale fa la differenza inserita in un sistema ecco questo qua è diciamo proprio sul discorso delle differenze dottor Pian, io le farei l'ultima domanda perché di fatto è, ed è un ritorno all'inizio proprio alla, alla premessa del nostro ragionamento lei dice che a un certo punto il, um, il risk management e tutte queste esperienze che si sono accumulate negli anni sono entrate a far parte non dei processi in atto ma addirittura dell'origine dei processi cioè vengono, vengono consustanziali che è una parola forse un po' diciamo... Così accesa, ma sostanzialmente diventano eh, un, una parte del meccanismo di default dei processi. Ovviamente tutto il percorso che noi abbiamo raccontato in quest'ora non può essere applicato a quella che è l'emergenza del, del momento degli ultimi mesi, al COVID, che voi vi trovate ad affrontare, perché ovviamente non c'è storico. Eh, ma l'esperienza di questi e altri eh, eventi vi ha, ha aiutato, vi sta aiutando a? costruire quello storico in anche di una diciamo di una, di una resistenza alla pandemia che probabilmente è sul lungo periodo o sul medio lungo periodo Sì ehm, intanto la cosa fondamentale la prima cosa da capire è comprendere che bisogna costruire uno storico forse la parte in cui noi siamo rimasti più, eh, più discosti rispetto eh, a, per esempio alle compagnie assicurative e proprio che è una cosa che viene contestata spesso anche dalla corte dei conti e che quelle regioni che hanno adottato dei sistemi alternativi all'assicurazione tramite una compagnia assicurativa in realtà non hanno eh, costruito delle imprese assicurative regionali cioè non è, non, ma dei fondi che vanno a coprire le spese però re, sostenute però in realtà l'attività di una compagnia non è soltanto questa cioè se noi non abbiamo uno storico dei sinistri adeguatamente catalogato su cui dei matematici che sono gli attuari fanno dei loro studi statistici per capire quali possono essere anche le previsioni, non, siamo, non stiamo facendo l'ultima parte di gestione del rischio, accantoniamo semplicemente delle riserve, perché qualora accadano degli eventi avversi, abbiamo la possibilità di far fronte come spese, non sono delle spese straordinarie, basandoci come concettualmente sullo storico dell'anno precedente, eh, o degli ultimi anni, non si dovrebbe lavorare in questo modo, nessuna compagnia assicurativa può permettere di lavorare in questo modo, questo per quanto riguarda la gestione come posso dire, economico finanziaria del sinistro, avere però uno storico importante degli eventi avversi ti permette anche di elaborare delle strategie, perché se è vero che io posso imparare dall'errore, però per imparare dall'errore devo avere comunque contezza, avendo dei grandi numeri, di che cosa non ha funzionato. È il motivo per cui eh, nello stabilimento, sempre di, delle solite imprese giapponesi, perché sono stati i primi in catena, c'era la uh, cassettina dove l'operaio che tutto il giorno stringe bulloni e alla fine dice: Sì, certo che però se potessimo spostarli due centimetri più in là io farei meno fatica, verrebbe meglio. Dal suo suggerimento, e scopre che due, se che quando riprogetta una nuova linea, hanno il preso per buono. Questo porta a un cambio della curva eh, <ride> importante. importante, diciamo. <ride> Quindi non è così: impariamo dagli errori, forse dovremmo dire, impariamo dalla, dal complesso di, via, di segnalazioni di ragazzi esatto. di record che tutti assieme indicano un trend, non diciamo. Esatto questo potrebbe essere e quindi diciamo con questo è stato molto diciamo in qualche modo molto concreto questa chiusura sua perché dice fondamentalmente l'ultimo passaggio del è quello di arrivare alla sintesi matematica di tutto quello che è venuto prima è anche il primo passaggio del ciclo successivo sì. è una, una formazione ad anello e ed è con questo che è una perfetta conclusione per la nostra eh, ora esatta di, di webinar io credo che cioè, tutti quelli che ci hanno ascoltato hanno avuto una, un trasferimento di un messaggio importante e concreto nel senso hanno, vanno via con un piccolo mattoncino di consapevolezza in più di se Va, è successo questo e ha queste implicazioni eh, perciò a me non resta che ringraziarla tantissimo davvero, grazie a voi grazie tantissimo da, da, da, da perrieri, e grazie a tutti coloro che eh, hanno dedicato un'ora del loro tempo ad ascoltarci e a dare significato al nostro essere qui e condividere un altro pezzo di eh, risk management, un'altra best practice fondamentalmente che trasferita in contesto dopo contesto dopo contesto per la legge dei grandi numeri di cui prima eh, può fare la differenza, può avere un impatto. Eh, con questo eh, vi saluto tutti e tutte e vi do appuntamento al prossimo Webinar Exam che è fissato per anticipo lunedì 9 novembre e eh, tratterà della ehm, consentenza delle sezioni unite relativamente a un tema importante dal punto di vista legale e assicurativo che è la rivoluzione sull'azienda dell sanitaria e la ehm, diciamo competenza del giudice. Questo un'altra faccia completa, ma sempre all'interno di quello che è una di fatto un, un ambiente vasto e, e, e interconnesso del risk management e della sicurezza grazie a tutti e a tutte e buona continuazione e buon weekend anche. e in bocca al lupo al dottor Piandra che è in prima linea in questa seconda grazie grazie a tutti a presto, grazie, grazie ai partecipanti ciao